Mi trovo ora in Edu3D, in High Fidelity, e voglio trovare una piattaforma disponibile. Se io apro l'icona Create e vado in List, e osservo il contenuto degli oggetti, noterò che non ci sono tutte le piattaforme. esiste piattaforma FBX che è qualcosa che è stato evidentemente in, in, uh, importato e poi c'è una piattaforma che già appartiene a qualcuno questa potrebbe essere una piattaforma libera però se io la, la seleziono e il, um, come vedete le possibilità di modificare sono veramente troppo vicine alla piattaforma edu3d il mio sospetto è che sia questa stessa piattaforma centrale edu3d e non una di quelle che è stata predisposta da eh, Salazar um, il discorso è che eh, ciò che si vede in, nella scheda list è contestuale cioè cambia a seconda di dove voi siete di conseguenza se io voglio trovare una piattaforma libera devo avvicinarmi alle piattaforme create da Salazar e mi ci avvicino a piedi perché ho notato che avendo poca connessione se mi metto a volare vado immediatamente in crash. Comunque dovrebbe essere già visibile man mano che io mi avvicino a questa prima piattaforma che eh, gli oggetti elencati nella scheda list cambiano per esempio dovrebbero essere spariti i cartelli con gli indizi del primo gioco di sale adesso facciamo subito la prova quindi io mi fermo qua apro l'icona create apro la scheda list ed ecco cominciamo a trovare i ponti con le corde che sono praticamente questi collegano le piattaforme una con l'altra gli cartelli con gli inizi ancora ci sono. Allora, eh, proviamo, si vede però una piattaforma in più. Proviamo a, ad entrarci ancora, eh, perché il mio scopo, intanto mi alzo in volo tenendo ben premuta eh, la barra spaziatrice, e il, il mio scopo è quello di trovare una piattaforma libera e sospetto che sia una di quelle nuove quindi mi accidenti sto per sparire eccomi vicino alle nuove piattaforme a questo punto provo a riaprire l'elenco list vediamo un poco Vediamo, quello che io devo trovare è una cosa come questa, cioè piattaforma XXX, perché vuol dire che è una piattaforma vuota. Allora, se io clicco, ecco, la piattaforma è, sembra essere quella davanti a me. Allora, a questo punto, tenendo la piattaforma selezionata, vado nella scheda Properties, e vedo che effettivamente non appartiene a nessuno. Eh, per nominarla e quindi prenderne possesso non devo far altro che cambiare questo nome. In questo momento però la piattaforma è bloccata come si vede dal lucchetto azzurro. Devo innanzitutto sbloccarla, quindi clicco qua, il lucchetto non è più eh, azzurro ed ecco che posso tranquillamente Cambiare il nome della piattaforma, cosa che non farò perché ovviamente io la piattaforma ce l'ho già. Quindi torno a bloccare, devo selezionare il nuovo piattaforma, la blocco di nuovo e la chiudo.